vogliamo parlare della commissione minori eh. Una commissione che è nata per tentare di fare luce sul sistema degli affidi in Emilia-Romagna, a partire dall'inchiesta ovviamente di Bibiano che ha eh, sconvolto e scosso l'Italia, che è diventata anche un'inchiesta strumentalizzata politicamente, molto probabilmente farà parte della prossima campagna elettorale, la destra la sta cavalcando e come? Pensate solo alle magliette che sono apparse in Parlamento da parte della candidata Lucia Borgonzoni, parlateci di Bibiano beh in regione c'è una commissione che sta parlando di quello ma non solo di quello perché sta tentando di capire che cosa non funziona, se c'è qualcosa che non funziona all'interno del sistema degli affidi e ci sono state decine di udienze, in ogni udienza vengono sentiti degli esperti e si discute appunto di affidi e Diamo il buongiorno invece anche alla consigliera del Movimento 5 Stelle Raffaella Sensoli, buongiorno, buongiorno. Lei è la buongiorno. vicepresidente della commissione Allora, sì. io inizierei da lei i sensoli. Ehm, come stanno andando i lavori, ma soprattutto a che cosa servono tutte queste udienze? Ricordiamo, una volta che la Commissione si chiude, che succede? Allora, innanzitutto le udienze, le, le audizioni servono per eh, sentire le voci direttamente interessate, nel senso noi stiamo udendo tutti quanti, dai servizi sociali, agli avvocati delle famiglie addirittura eh, le famiglie coinvolte, ci sono state chieste audizioni anche dei, dei genitori coinvolti nella, nella vicenda di Bibiano per avere un panorama completo di quella che è la situazione in modo tale da capire quello che funziona e quello che non funziona all'interno dei servizi sociali al termine la eh, commissione stilerà una relazione finale riguardo i lavori e, insomma inizieremo a breve a metterci, a metterci le mani e poi vedremo, io mi auguro sinceramente che questa commissione si rinnoverà anche nella prossima legislatura, insomma la lasciamo, lasciamo i lavori nelle mani di chi ci sarà. Va bene, e quindi ci sarà un documento importante per capire quali sono eventuali difetti di tutto il sistema che poi porta, eh, porta, può portare all'affido eh, dei bambini. E sì. Ha ancora senso una commissione di questo tipo di fronte a delle notizie che arrivano, ad esempio dal Tribunale dei Minori di Bologna, che lo ricorda è quello che eh, ha eh, come dire, la competenza su tutta la regione quindi anche su Reggio Emilia, anche sulla Valdenza, quindi anche su Bibiano, che ha, fatto, eh, ha esaminato un centinaio di fascicoli e ha detto non abbiamo riscontrato nessuna anomalia, quindi al di là di quello che è successo eh, a Bibiano e l'inchiesta di Reggio Emilia lo chiarirà e magari ci saranno delle condanne, magari, perché eh, bisogna vedere, beh, al di là di quello il sistema è sano. A questo punto una commissione del genere serve ancora? Eh, serve perché come eh, noi non, eh, non abbiamo ovviamente come diceva giustamente eh, la Prodi, eh, non abbiamo una funzione di inchiesta in senso, in senso stretto, ma la nostra Commissione si occupa di capire come i servizi funzionano, se funzionano ed eventualmente dove ci sono delle pecche, allo stesso modo ci fa piacere che il Tribunale dia il proprio contributo, ma allo stesso tempo io personalmente ritengo che la Commissione debba andare avanti per due motivi, innanzitutto perché se anche ci fosse solamente eh, un caso di eh, bambino sottratto alla famiglia in maniera non chiara, secondo me la politica se ne deve occupare ma per capire che cosa non funziona nel procedimento e nel lavoro dei servizi sociali e in seconda battuta perché purtroppo alcune diciamo, metodologie riscontrate eh, nel caso di Viviano, e non parlo del dolo, parlo anche solo semplicemente nei casi di errore di valutazione, purtroppo ci sono state segnalate anche su altri territori, quindi se ci sono delle metodologie potenzialmente rischiose anche solo perché magari hanno una percentuale di errore elevate, ad oggi purtroppo studi precisi al riguardo non sono stati fatti, secondo me la Commissione le deve eh, raccogliere, analizzare, capire, confrontarsi e vedere se all'interno dell'amministrazione regionale può porre rimedio a quelle lacune che ci sono all'interno dei servizi. Perché proprio perché parliamo di minori, parliamo di un tema delicatissimo, ovviamente non va strumentalizzato a me sinceramente tappestare eh, le, le città di manifesti dicendo parliamo di Bibbiano, insomma ne stiamo parlando per ore e ore e ore, eh, sono appunto commissioni molto pesanti, eh, non c'è nulla di nascosto, tant'è che noi abbiamo chiesto ed è stato accolto lo streaming di tutte le commissioni, quindi insomma direi che ne stiamo parlando, ma non bisogna solo parlarne, poi bisogna anche. Trovare delle, delle soluzioni alle pecche eventuali del sistema. Ecco, io magari do anche questa informazione agli ascoltatori e ascoltatrici, può essere utile sul sito cronacabianca.eu, ci sono i resoconti di eh, tutte le commissioni, ad esempio ieri si è presentato un avvocato che si chiama Di Grazia e, e ha, detto, ha detto la sua. Detto questo, Sensoli, e lei ha detto, insomma, stiamo tentando di capire se c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va? Ma allora a me è rimasta particolarmente impressa l'audizione la, eh, dell'ex garante per l'infanzia, del dottor Fadiga, il quale ha lamentato due eh, questioni sostanziali. Un'estrema frammentazione del sistema, quindi probabilmente un coordinamento regionale più forte serve al riguardo perché poi eh, quando appunto parliamo, se, se prendiamo le due parole frammentazione e sistema si contraddicono insomma perché eh, se c'è sistema non dovrebbe esserci frammentazione e viceversa e, e l'altra questione eh, che è emersa e per la quale noi abbiamo già depositato un progetto di legge a modifica dell'attuale regge regionale è il fatto che ad oggi le istituzioni regionali non sono obbligate a rispondere alle segnalazioni del garante per l'infanzia. Quindi anche quando eh, il dottor Fadiga ha inviato delle segnalazioni all'assessorato alle politiche sociali poi non ha ricevuto nessun riscontro, cosa legittima ma secondo noi assolutamente non opportuna. Quindi, ecco, eh, eh, ci spieghi questo, Fadiga quando era garante, è successo nel 2015, ha detto c'è qualcosa <ride> che non funziona a livello di numeri? Ma eh, sì, lui ha ricevuto delle, delle segnalazioni riguardo eh, appunto il... il, il tema delle, degli affidi e della tutela dei minori, si è rivolto, ha girato eh, queste, <coughs> eh, queste segnalazioni all'assessorato alle politiche sociali, il quale io per carità non, non, non affermo assolutamente che non le abbia eh, lette o non le abbia guardate, però non ha dato riscontro al garante, noi riteniamo che questa sia sì, ad esempio una lacuna del sistema perché un assessorato davanti a una figura di tutela dei minori così importanti secondo noi deve essere obbligato a rispondere. Poi la risposta può essere abbiamo verificato e va tutto bene, però insomma il, il silenzio non è mai mm, bene. Ci deve essere una reazione pubblica e una presa anche di eh, responsabilità. E in un minuto voi avete rilevato sì. questo problema se c'è? Ecco, io su questo devo dire la verità non sono d'accordo con, con la Prodi, nel senso che molti avvocati che abbiamo ascoltato lamentano proprio eh, il fatto che le relazioni dei servizi sociali hanno eh, un'importanza, un diciamo così, molto elevata eh, e vengono tenuti molto in considerazione da parte dei giudici. Questa cosa, eh, secondo me, va cambiata, ad esempio invece sono d'accordo sull'inserimento di un contraddittorio. Eh, con i genitori che è l'altra pecca che viene lamentata poi dagli avvocati difensori delle, delle famiglie e dei genitori e dei bambini che vengono allontanati. Quindi mh, un maggior confronto anche attraverso dei CTU, dei, dei tecnici, d'ufficio sicuramente è necessario per non far sì che si ascolti solo una voce, eh, perché va bene la valutazione però ci deve essere assolutamente un contraddittorio. Quindi eh, su questo secondo ci me è vale un confronto. Va bene, e la commissione fino a quando va avanti? Eh, fino, a, a, fino a novembre, fino a tutto novembre sicuramente, poi si concluderà la, la legislatura e, e vedremo insomma quale sarà la relazione finale a cui lavoreremo, eh, ripeto mi auguro i tempi sono molto stretti perché purtroppo questi fatti sono emersi a fine legislatura, mi auguro che poi chi ci sarà successivamente nel, nel prossimo mandato, nella prossima legislatura, riaprirà la Commissione e proseguirà i lavori. Fai l'assenso di Movimento 5 Stelle, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a lei.